Motta, pellegrini, in vacanza, Pergo, Va eh, se, eh, sì. Rossi. La ah, registrazione bella. Senesi. Sini. Hai due Toro Tucci Cuccioli Vigano Eccolo Sodia Vigano Eccolo Sodia Vigano Eccolo Sodia Sono decaduti tutti Vigano Eccolo Sodia Vigano Eccolo Sodia presenti 21 la seduta di buonasera a tutti non abbiamo tutti a tutti buonasera di tutti buonasera a tutti Ho alcune comunicazioni da fare. Però volevo comunicare al Consiglio eh, un'informazione una che mi è stata fornita relativamente. Molti di voi eh, conoscono i palazzi di eh, Via Vincenzo da Seregno, molti di voi sanno anche che all'interno di questi palazzi operano da anni, siamo eh, alcune suore, sono le suore conosciute come suore poverelle. E, eh, che hanno fatto diciamo, devo dire, in maniera molto laica un enorme lavoro all'interno di eh, quei palazzi, quindi applicando molto quella sussidiarietà cui si molto parla molto spesso. E eh, da, diciamo così, la referente un po' quella che era il leader tra i della comunità, che è Suorines, alcuni voi la conoscono, purtroppo... Eh, no, no! <ride> no, no sta benissimo ma visto l'età avanzata diciamo eh, come spesso accade è stata, diciamo, si è spostato in luogo più tranquillo e quindi eh, non garantirà più la sua presenza all'interno di, diciamo, di questa struttura volevo comunicarlo perché molti di voi eh, la conoscono e quindi hanno, eh, hanno apprezzato il suo modo di operare e il loro diciamo, modo di operare La seconda comunicazione invece è, eh, volevo esprimere eh, la mia solidarietà rispetto alla, alla lettera di minaccia che, come sapete, ha ricevuto il nostro Vice Sindaco, eh, chiaramente non entro diciamo, nel merito, credo che sia, eh, davvero, anche il decorato, Presidente, oggi, sia brutto. Eh, che persone che si dedicano alla cosa pubblica a prescindere dai partiti in cui eh, militano eh, ricevano eh, lettere cui si, si dice di voler mettere a repentaglio eh, la vita di chi è impegnato sul territorio ho detto, detto a persone che si occupano della cosa sinclica, ne ne considera... ha nominato il vice sindaco eh beh, sì. perché non nomina il vice si sindaco? lei si dice sindaco è contento consigliera Piatti grazie adesso si ritorna un attimo una situazione pacata onorevole consiglio a distanza di due giorni dall'assurda morte credo sia giusto ricordare con un minuto di silenzio e una riflessione comune Laura Prati 48 anni, sindaco di Cardano al Campo Laura, una donna forte, un'amministratrice determinata e sempre rispettosa di tutti, morta nello svolgimento di un servizio alla cittadinanza, impossibile farsene una ragione. La politica è anche questo, e soprattutto questo, è un'azione meticolosa, svolta lontano dal fragore mediatico e a contatto costante con i problemi della quotidianità. E così a Laura, a suo marito, ai suoi due figli e alla sua città, manifestiamo il nostro smomento e il nostro dolore. Insieme quindi ricordiamo Laura, che il suo impegno, il suo sorriso e i suoi occhi che come hanno detto i suoi familiari hanno parlato fino alla fine. Quindi prima di iniziare il nostro consiglio facciamo un minuto di silenzio ricordando questa donna che è stata così in maniera assurda uccisa. dei binari della linea diciamo, elettrica con spegno? il tratto in costruzione ormai già finito delle le due stazioni che mancano che sono quelle del vincolare e so, eh, del bar so quindi per fare questi lavori di rilasciamento eh, i tecnici hanno bisogno di queste quattro giornate per e poter diciamo, sì. elaborare e fare il loro loro interventi senza ovviamente nell'arsi sotto dei terreni ma soprattutto togliendo con indietro, perché è ovvio che i sistemi devono essere privi di corretto per poter operare sopra certo. questi Quindi questa è la prima eh, comunicazione. La seconda comunicazione è che stamattina come avevo già comunicato l'ultima volta che era il 18 luglio c'è stata la conferenza dei servizi sulla Bovise Gesometri, confronti di servizi che riguarda esclusivamente le problematiche relative alla bonifica. Con questo conferenza di servizi si è riaperto il diciamo, del, tavolo della caratterizzazione dell'area, che è un tavolo che si è aperto una decina di anni fa e che ha visto l'amministrazione comunale prima, la regione poi, fare il una serie di accordi di programma che hanno portato poi a delle ipotesi di sviluppo dell'area sulla base di progetti che poi sono sfociati in nulla. Questa conferenza di rischio è stata abbastanza positiva, mi sembra di aver capito, anche dalla relazione finale, in quanto ARPA che è titolare nel controllo del controllo del, delle procedure di bonifica, di fatto ha autorizzato un aggiornamento del piano di caratterizzazione sulla base comunque di cioè tutta quella che è l'analisi già fatta negli ultimi anni, che ci dovrebbe permettere di arrivare in tempi brevi ad avere un quadro complessivo e definito di quello che sono le problematiche logicamente alla bonifica. In questo modo si riuscirà eh, nei prossimi fattori mesi sì. a capire bene eh, eh, quali sono le problematiche Poffre. più urgenti da affrontare, quali sono le aree più inclinate no, le... e allora, così via. Un'altra questione molto importante che si è definito è che tutte queste indagini interattive verranno valutate sulla base di una nuova di una nuova valutazione delle, delle varie campionature con degli aggiornamenti per cui eh, la questione è stata direi molto bene per quanto ci riguarda il Consiglio di Zona ha partecipato a una è stato è stato legato come finché richiesto una, eh, la documentazione relativa alla nostra delibera che, che ci abbiamo fatto nel 2011 sul tema della, della, della visita gasometri, così da individuare e mettere gli atti quello che è il pensiero di questo Consiglio di zona. Mi sembra che eh, il lavoro sia stato positivo, è ovvio che siamo ancora in una fase eh, preliminare. Quindi, eh, la cosa importante che è stata ribadita è che la c'è l'azzeramento di tutti i progetti eh, fin qui presentati. Evidentemente questo ci dà la possibilità di eh, investire col territorio delle nuove prospettive ovviamente, per l'area. Questo chiaramente ci dà la possibilità, una volta che abbiamo chiarito il quadro della situazione dei terreni e del loro inquinamento, anche una valutazione delle opportunità che abbiamo per riqualificare l'area con funzioni idonee al sito. Stiamo parlando di un sito industriale e inquinato. Quindi io direi che per eh, ora il, il passaggio che si è fatto è direi positivo. Io mi auguro che l'ARPA e Comunale che è in mano alla totalità dell'operazione porta al compimento del tempo possibile e non abbiamo la presentazione. Grazie. Grazie Presidente Siv, sì, consigliera Nusdei. Ah, era scappato di dita. E adesso è Grazie Presidente, buonasera. Io ho una mozione urgente relativamente alla, al mostro di Villa Leitta, cioè la, quel muro costruito e risistemato in modo pieco um, all'interno della villa perché già mostra segni di ammaloramento sia sulle strutture portanti che sull'intonaco solo alcuni mesi dopo la fine dei lavori quindi da, propongo una mozione urgente per, um, per chiedere al demagno di, di interessarsi immediatamente presso l'impresa che ha fatto la riqualificazione e a sistemare uh, questi problemi poi ho un'interrogazione riguardo alla revoca della promozione di accordo di programma Ausi Sociale tra il Comune, la Regione e i Vigili del Fuoco in quanto in data 9 luglio la Giunta Provinciale ha deliberato di approvare la revoca della promozione dell'accordo di programma con il Comune di Milano, la Regione Lombardia, il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco per l'attuazione di un programma di interventi di Ausi Sociale nel Comune di Milano quindi via Messina, via Licamorignani, cioè Paolo Pini e l'ex Pioppeto e via Don Carabria per mettere a bando la vendita delle aree interessate. Preso atto che durante la commissione provinciale pianificazione del territorio del 24 luglio 2013 l'assessore De Angelis affermava di non aver ricevuto a riguardo nessuna risposta dall'assessorato all'urbanistica di Milano si chiede se corrisponde al vero che l'amministrazione di Milano non abbia risposto alla delibera della provincia e come intende procedere l'assessorato all'urbanistica a riguardo. Poi chiederei un minuto di silenzio per le vittime del, dell'incidente ferroviario in, in Gallizia. L'avrei chiesto insieme al, al minuto di silenzio della, del sindaco, però eh, la Presidente ne ha preceduto quindi ne chiedo un altro e magari varrebbe la pena non so, votare per tenere aperte le finestre oppure tenere acceso il condizionatore perché non possiamo fare tutte e due le cose, grazie Vicepresidente Orposo grazie Presidente Oggi ho partecipato a un incontro nel quale è stato presentato ai presidenti delle commissioni educazione delle zone il regolamento relativo alle commissioni mense e alla presentanza cittadina delle commissioni mense. Questo regolamento dovrebbe essere, molto probabilmente, dovrebbe passare in giunta nella prima settimana d'agosto. Arriverà quindi eh, a noi per eh, la discussione e le osservazioni e avremo 50 giorni di tempo per, per poter fare le osservazioni relative a questo regolamento. Ripeto, Commissioni Mense e rappresentanza cittadina, Commissioni Mense. Eh, di conseguenza eh, oh, non ho ehm, attualmente ehm. una bozza ehm. da fare circolare ehm. ma non ehm. appena mi ehm. giungerà la bozza eh, oh, da ehm. discutere la invierò eh, ehm. a tutti, tutti i consiglieri. grazie grazie, grazie. consigliere Esposito. grazie buonasera e vi leggo una che mi è arrivata eh, proprio nel pomeriggio eh, <ride> da parte di una cittadina ed è l'ennesima comunicazione questa più clamorosa, devo dire. sul problema che riguarda eh, la periferia nord della Polisa e il territorio sud di Africa e, e delle parti di Arcazioni. e la leggo e poi eh, farò una segnalazione alle presidenze. Vorrei approfittare di questo mezzo di comunicazione per sensibilizzare il dovere su una realtà eh, che non si può non si deve far finta di non vedere. Mi riferisco in special modo allo stato di profondo degrado imperante ormai da molto tempo nella nostra zona 9, in particolare nel perimetro che interessa di pescarsi di inciardini migrazioni, e la zona che si proietta verso la Luisa. Invasione di Zanzare, poi finita la preventiva disinfestazione l'avvistamento di infatti e gane dalle dimensioni di un gatto cercano, inutile dirlo, panico e costituiscono un pericolo reale e concreto per l'incolumità della persona e dei bambini che ne sono inesposti. Il suddetto avvistamento si è ripetuto più volte specie nella zona prospicente di nuove case costruite dalla cooperativa in guarda, forse anche per la presenza di edifici abbandonati ed avverde lasciato alla più assoluta incuria. Vorrei ricordare che tali del Mari sono portatori di malattie mortali come la neptosclerosi e per questo sarebbe opportuno e doveroso che il presente messaggio, così come tanti altri presenti nei in luoghi no. informatici, venissero debitamente portati alla conoscenza di chi è chiamato per funzione pubblica a fare quanto è dovuto e che finora ha messo di fare. Eh, Poi continua sostanzialmente, ma eh, il messaggio mi sembra questo: eh, non è una semplice rimessa di, di protesto, di lamentela, una sorta di doglianza che magari alcuni miei colleghi anche ricevono da parte di cittadini, ma è un problema che eh, mi sono mosso soltanto adesso a sollevare perché effettivamente esiste, in quanto da diverse settimane vengo sollecitato a eh, sensibilizzare questa istituzione affinché si mobiliti eh, tramite le presidenze competenti eh, perché il comune intervenga, l'amministrazione intervenga a risolvere questa piaga. Quindi eh, con questa lettura eh, segnalo il problema alla presidenza e alle presidenze eh, di competenza e mi auguro che eh, ci sia il tempo per agire repentinamente e risolvere la questione. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente Confermo quanto appena detto dal consigliere Spolto la situazione, la situazione la conosciamo abbastanza bene anche in relazioni come ha detto da lui soprattutto anche nell'area dove c'è lo stabile abbandonato aveva fatto una, una segnalazione al consigliere Berni ogni annetto fatto ma credo che il problema non si sia risolto Detto questo, volevo fare un paio di segnalazioni, qualche richiesta, un'interrogazione. La prima, che sicuramente avrete notato oggi, non si è andata a fare la sopralluogo, le ex pubbliche, ma siccome, sì. Troppo, sì. Eh, sì. È siccome alcuni se li sentite via, le nazioni mi hanno chiesto, a tutti i vostri, e naturalmente si sapeva che questo era la commissione, eh, segnalo per l'intera del costituzione che lo stadio e il giardino facente parte della proprietà dell'ex oce pubblico non viene mantenuto appunto in una garantia del più basilare il ramo diversi residenti di mm -hmm. e di educazione lamentano, oltre a Castiglio una forte colonia di atti ma credo che la giardino sì. Tre passano poi, stabile, eh, questo è un stabile occupato, eh, si segnala a 3.6.9 che lo stabile di proprietà privata sito di via Marchichelli, unica proprietà sul lato civico pari risulta occupato muscolamente. Gli abitanti degli stati di Minito, effettivamente, sono musicati e schiamati fino a notte in E' avvolto E' Poi, um, questa è una richiesta, posizionamento di scivoli per diversamente di via Belliere e via Pastro, si richiede al Presidente del Consiglio di Tonal 9 di provvedere quando degli uffici competenti a far mettere la norma di legge di attraversamenti pedonali seguito riportati via Alessandro Stesani, attraversamento di Alterno Bellerio, eh, via Pellegrino Rossi Angolo Pia di Poi mh, questa è la richiesta, la Transenna posteggia via Padre Beccaro, si richiede al Presidente del Consiglio di Tonale di provvedere quando degli uffici competenti a far posizionare l'ingresso dell'area in oggetto una sbarra del testa per 21,90 per migliorare l'accesso ai commerciali. Entrano diversi furgoni eh, che sembra comunque pochi le, gli stagni per la sosta, molti residenti non sanno più da parcheggiare l'auto e quindi chiedono se fosse possibile limitare l'accesso alle sole, auto vetture. L'interrogazione invece riguardo l'area verde eh, via Fabriveccaro e l'area limitrofa si eh, segnala innanzitutto che eh, del Consiglio di Ternovole, che l'area in l'oggetto, non è ancora collaudato e pertanto non fruibile, viene utilizzata anche per scopi non inerenti alla sua finalità, poiché non correttamente recintata inoltre si chiede al Presidente del Consiglio di 09 e al presidente della Commissione del territoriale del Consiglio di 9 quali siano i prossimi sviluppi relativi all'area limitrofa o quella di cantiere, a quella in oggetto, ovvero quella compresa per il mercato e l'innovazione. dell'innovazione. Finito? Grazie. Grazie, da un Sì, grazie. Mi sembra che questa sera i topi la facciano da padrone perché anch'io faccio una segnalazione, presenza di grossi topi, giardini incrocio cruci, in dalle valori qui ci quartiere portiere Ricevo numerose segnalazioni da parte dei cittadini, circa quanto in oggetto. I topi scolazzano sia di sera che durante il giorno in via Biciardi. Situazione quindi pericolosa anche in considerazione del fatto che in via Biciardi sono presenti un asilo nido, una scuola materna e una scuola elementare. Il numero di topi sta negli ultimi giorni aumentando in modo preoccupante. Chiedo quindi che le autorità preposte e competenti intervengano più presto in considerazione anche del caldo di questi giorni, che rende la situazione estremamente pericolosa, anche dal punto di vista igienico, grazie. Grazie, consigliere Coteconi. Sì. Volevo dire, Presidente, i vicini urbani, proprio in questi giorni qua, hanno fatto un, bel, un bellissimo volantino pieghevole e è per prevenire il discorso di chi ruba e chi scappa, eccetera. Questo volantino qui è in un ufficio stampa della, nel, del comune, è stato esposto. È molto interessante perché gli anziani vedono diversi dettagli che possono succedere stando in casa. Grazie. grazie consigliere Poligoni non ci sono, sono più consiglieri iscritti no non sono più consiglieri iscritti passiamo alla nomina degli scrutatori, consigliere Abbiati gruppo Viganò e eh, consigliere Amizzaro prima di procedere iscritto all'ordine del giorno facciamo un minuto di silenzio quindi come richiesto da consigliere Agnus Dei Eh, eh, annuncio subito che chiedo anche l'immediata eseguita perché non è, non è stato riportato nella, nella delibera mentre nella relazione era prevista. Onorevole consiglio, ma ah, intanto prima volevo ringraziare tutti i consiglieri che hanno contribuito alle due commissioni della, che, ha, che abbiamo trattato sulla verde estate perché è stato comunque un lavoro comunque difficile per le risorse economiche, per i tempi stretti e quindi anche rispetto alla quadratura del cerchio per quello che riguarda eh, la messa in atto di questo evento che in questa zona ormai va avanti dal 2007 e credo che sia importante continuare su questa strada, ovviamente migliorando alcune eh, questioni che sono importanti e che devono trovare una soluzione perché si possa fare una cosa ben fatta, più di quella che con i nostri sforzi riusciamo a fare, che sono appunto le risorse economiche, quindi il bilancio che venga assegnato eh, tempestivamente che l'amministrazione aiuti più eh, di quello che ha fatto fino adesso e quindi anche dal punto di vista eh, non solo economico ma anche dal punto di vista dei, dei, diciamo, delle, dei percorsi preferenziali rispetto alla, alla richiesta di permessi e quant'altro. E quindi credo che il lavoro svolto è un lavoro molto positivo proprio per le difficoltà che abbiamo contrario che non ti abbiamo a questo Consiglio di storia, per cui volevo ringraziare i consiglieri e i capigruppo che poi hanno permesso anche la lo svolgimento della Commissione il venerdì 19 luglio. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Intero riunita sì mercoledì 17 e venerdì 19 luglio 2013 ha analizzato le richieste pervenute per la realizzazione dell'iniziativa denominata verde in zona nord". La manifestazione si svolgerà dal 28 agosto al 19 settembre 2013 Dal 28 agosto al 19 settembre 2013 per due giorni alla settimana, mercoledì e giovedì, tranne che per l'associazione Circonvalle che realizzerà l'evento di venerdì, nelle seguenti location della zona: Villa Vita, Casinane, Piazza Minniti, Piazza Kaisermann, Piazza Schiavone, Parco di Via Valdinucci e Piazzale eh, Manciacchiani. Le, le serate saranno caratterizzate da spettacoli musicali e teatrali per giovani e non giovani operette, jazz, blues, tribù dei nomadi, a Gaber e agli Il budget a disposizione per la realizzazione di questa manifestazione ammonta a Euro 15.000 e le associazioni che hanno aderito sono 8, <coughs> come la tabella sotto riportata che comprende data, luogo e costo dei, costi degli eventi. Le associazioni terranno, terranno uno spettacolo ciascuno ed inoltre dovranno provvedere ad acquisire tutti i permessi necessari per lo svolgimento della serata, compreso quelli relativi alla serata. La manifestazione dell'estate in zona 9 verrà sostenuta dai fondi MAP per la più ampia pubblicizzazione dell'evento si chiede l'utilizzo della civica stamperia. Infine si chiede al settore zona 9 di dare massima divulgazione a tali iniziative attraverso tutti i canali a disposizione della zona nord, sito internet, associazioni, cittadini, scuole, CAM, CAG, eccetera. Come potete vedere dall'allegato eh, sotto riportato nella relazione, vi cito solo le associazioni sono Milano Cultura, Teatro della Memoria, Nadi, Sin. Rosvaldo Muratori, Culturale Circonvalla Film, Minna Teatralia in collaborazione con la Civiera e la Vanda Marte. La Commissione Sport e Tempo Libero chiede a questo Consiglio di approvare la relazione così come è la stessa, quale parte integrante della delibera. Voglio anche ringraziare, prima di aprire la discussione, gli uffici per il loro apporto che hanno danno in queste settimane e che continueranno a dare anche da domani nel momento in cui dovesse eh, venire approvata la, la legita. Grazie. Se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'emendamento sulla eh, immediata esecutività ma ah, inserire l'immediata eseguibilità all'interno della proposta di riferimento siamo d'accordo chiudiamo la votazione favorevoli con 23 contrari 0 e 0 approvato mettiamo no, in votazione la delibera Tendenzialmente non vogliamo limitare vita ma vedendo che questa serie di numeri sono piuttosto risicati, iniziative, importanti, derogheremo sperando che sappiate gestirli da soli prossimamente. i prossimi momenti. Grazie. Grazie. Grazie, gruppo Perico. Vediamo la votazione di vita Chiudiamo Vediamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contro di 0, 6 0, approvato. Passiamo però, al punto successivo. Progetto ZAC, presentato dalla situazione Castagni, la parola vicepresidente della Commissione Commercio e Città produttive Faregna. Grazie Presidente. Allora, devo, eh... Consiglio, La Commissione Commercio e le attività produttive del Consiglio di zona 9, il 18 il 2013, ha analizzato e discusso la proposta formata dall'associazione Castardi, capofila del progetto di gas in zona 9, per l'iniziativa denominata ZAP3, terza edizione del mercato quotativo in zona 9, che si svolgerà a Milano il 28 settembre 2013. I proponenti hanno relazionato, presentato una giornata che si svilupperà sulla valorizzazione del lavoro volontario a conto dei gas di zona nord, in collaborazione con altre realtà associative che presenteranno e realizzeranno lavoratori modici per bambini, intrattenimento musicale, amputazione di cibi e domande biologiche e presentazione di progetti. La vocazione sarà in via di Lidio, presso il parco nord di Grosso e Spassi, a Bergamo, per tutta la giornata i proponenti hanno risposto ai due di questi posti dei consiglieri chiedendo che i gruppi di acquisto solidario sono formati da persone che decidono di incontrarsi per riflettere sui consumi alimentari acquistare in modo collettivo essendo relazioni dirette con i produttori in una logica di risparmio economico e di una migliore qualità del prodotto la stagionalità ideologica e la vicinanza del produttore per una lotta reale di all'inquinamento di Sono principi che caratterizzano queste nuove forme di aggregazione di cittadini. Gli organizzatori hanno ribadito la necessità di poter usufruire di uno spazio per stoccaggio di alimenti e per riunioni organizzative e parteciperanno al bando sugli spazi di via di vino in la Commissione la maggioranza approva il progetto Venzo Zac 3, terza edizione del mercato creditino in zona 9, al quadro Salvino Passi con le seguenti azioni. Finanziamento attraverso l'utilizzo dei fondi MAP diciamo, 1200, di Euro 1200 a sostegno delle numerose attività pubbliche, musicali e anim di animazione durante la giornata. Utilizzo della civica stancheria per la pubblicità e concertazione per gli uffici del Consiglio di zona per la quantificazione dei numeri di volumi possibilmente stampati. Utilizzo del fondo di zona a scopo di notare il sostegno dell'iniziativa. Grazie. Grazie Presidente, sarò rapidissimo. No, volevo sapere se avete quantificato l'indicatore dell'accordo, visto che comunque gli viene fornito 1.200 euro per l'iniziativa per capire quanto poi in realtà gli a finanziare questa, questa manifestazione se avete provato a fare due punti di contatto allora, grazie, non ci sono altri interventi? Vicepresidente Fari? Eh, eh, il cortese eh, eh, so, è, è un mercato con un completo di uffici, questo però non c'è stato nessuna cifra, comunque un fondo che è in gestione del sistema, non so. No, però il conteggio non Va bene, sarà anche come il solito degli anni scorsi, adesso non è... Va bene, va bene. Se non ci sono altri interventi, chiamo la votazione. la maggioranza di esprimere il parere favorevole alla concessione di patrocinio tutto dell'iniziativa. Il progetto si configura nella realizzazione di un punto di assistenza ai ciclisti, deposito costruito e punto di riparazione, gestibile dalla cooperativa proponente, altro cambiamento al lavoro di persone socialmente svantaggiate tramite il rapporto e l'affiancamento di personale educatore. In particolare si intenderebbe promuovere l'integrazione sociale e lavorativa di ragazzi diversamente abili e di ragazzi del carcere di Piccaria, coinvolgendo anche studenti dell'Ateneo e residenti del quartiere Bicocca, attraverso lo svolgimento di attività recreative ed educative rivolte alla mobilità sostenibile. I membri delle due commissioni a maggioranza hanno accolto positivamente la proposta di installazione del chiosco con funzioni di ciclostazione e ciclopofiscina nei pressi della stazione ferroviaria di Greco Pirelli ed hanno infine è chiesto di integrare località e attività nel prossimo parco di assegnazione di nuove concessioni per il commercio sulla via pubblica di tipo extramercatare relativo alla zona 9. Grazie Vicepresidente Viganò, se non ci sono interventi. Vicepresidente Alcoso. Presento l'emendamento per chiedere l'immediata eseguibilità. Perché deve essere immediatamente Non ho capito perché deve essere immediatamente seguita. Per caso, non è una. Non è una No, avete ragione, mi sono nessun errore ho guardato una della della del che sta in votazione. Va. Il cosa della delibera? La votazione della delibera. La delibera. Sì, la delibera. La delibera Stiamo la delibera. votando la delibera. Delibera 3. prezzo. la votazione presenti 23 favorevoli 23 contrari 0 sono di 0 approvato passiamo al punto successivo approvazione di iniziativa proposta da luciano di cannabini relativa alla e dell'iniziativa proposta dall'associazione del bociario relativa ad una di altri marziani la parola si è anche la commissione sport Grazie. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi dal 17 aguglio 2013, ha esaminato le iniziative delle associazioni sotto riportate, approvando a maggioranza quanto proposto dalla Presidenza. La Commissione Sport e Tempo Libero ritiene fondamentale la presenza delle associazioni nella nostra zona, in quanto svolgono un ruolo aggregativo. Per questo si intende sostenere attraverso Fondi Marco le seguenti iniziative. Con ciò che che organizza una gara a coppie per un totale di 128 coppie di categorie A, B, e C e D. La gara avrà inizio, ovviamente gara di voce, la gara avrà inizio il 9 settembre 2013 si concluderà con le premiazioni il 5 ottobre 2013. Si propone un sostegno economico pari a 800 euro attraverso i fondi Matico. L'amico Charlie, per l'importanza che la pratica sportiva ha, soprattutto a partire dalle fasce giovanili, l'amico Ciarni, anche per quest'anno, promuove un laboratorio di arti marziali che si involgerà nella palestra all'interno dell'associazione. Lo scopo di questa iniziativa è quello di far vivere sì lo sport come momento di divertimento e benessere, ma anche un momento di aggregazione, integrazione e convivenza sociale all'interno delle relazioni tra ragazzi. Il laboratorio avrà inizio giovedì 5 settembre 2013 e si concluderà nel mese di dicembre 2013. Si propone un sostegno economico per pari a Euro 800 attraverso le fondi mare. Infine, si chiede al settore zona 9 di dare massima divulgazione a tali iniziative attraverso tutti i canali di formazione, sito internet, associazioni, cittadini, scuole, CAM, carica eccetera, e di concedere l'utilizzo della specifica stamperina. Anche su questa chiedo con l'emendamento già presentato la, la immediata eseguibilità. Voi albertato potesco nel consiglio a trovare l'iniziativa presentata. Grazie. Grazie. Mettiamo interventi, mettiamo in votazione ma l'emendamento per immediata le le eseguibilità. Esatto. Stiamo votando l'immediata eseguibilità. Eh, scusate, stiamo votando l'emendamento che richiede l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Per 17, favorevole 17, contrario 0, 6 0, approvato. Consigliere terza, controppo la terza. Il sì, eh, allora io chiedo scusa se faccio la domanda perché ero arrivato 5-10 minuti più tardi in commissione e sulla vociofila Candiani quindi non ero presente, quindi non ho avuto modo di, di chiedere in quell'occasione quindi approfitto, ora eh, eh, la bocciofila Candiani si è presentata altre volte, adesso non vorrei fare la stessa opposizione fatta nelle volte precedenti generalmente, le volte precedenti, si trattava di un premio in denari, diciamo, in soldi ai partecipanti a chi vince i tornei per cui l'osservazione è sempre la stessa nel momento in cui, in un torneo di bocce, nonostante sia un evento sociale, tutto quello che vogliamo però di mezzo c'è la premiazione in, in denaro avevamo diciamo, espresso all'epoca e ovviamente le ho ancora e abbiamo ancora le nostre perplessità in vento Grazie. Capogru di no. Sì, io non voglio sostituirmi al Presidente Pucci che darà una risposta a questa domanda del capogruppo la terza, però voglio ricordare, come ho ricordato anche l'anno scorso, sempre sulla bociofila cambiante, che da sempre le società bocciopere danno premi eh, in denaro a chi vince eh, le gare, non sono, premi, non sono centinaia di migliaia di euro, sono praticamente eh, soldi che servono eh, nella maggior parte dei casi a coprire le spese eh, dei giocatori che spesso vengono eh, dalla provincia o addirittura dalla regione, in questo caso in una gara di questo tipo dove ci sono decine di coppie che vengono un po' da tutta la Lombardia io credo che non ci sia nulla di scandaloso eh, che vengano erogati questi premi che ripeto non sono migliaia di euro, sono poche decine eh, di euro grazie sì, no, grazie, non ho avuto commissione e non ho la conoscenza di quanto eh, è soprattutto in consiglio è vero che ci sono dei premi se può evidentemente quantificare quanti sono, se quantificare, quanti sono i premi che vengono dati in denaro a chi partecipa chi vince non so se saranno le reattuali, 2, il primo 3, 4 quanti sono queste risorse che vengono spese dalla sciopero per verificare se sia giusto o meno uh, dare un sostegno economico da parte nostra se i premi sono eccessivi cioè per quello che potrebbe essere anche il nostro finanziamento potrebbero essere coperti in parte dalla riduzione dei premi in questo momento di restrutezza economica il Presidente Cucci in questo momento di restrutezza economica la Commissione anche nei momenti meno grigi di questi ha sempre ridotto il contributo alla, alle bocciofile o almeno al 99,99% ,99 le richieste sono sempre state ridotte dopodiché detto ciò eh, per quanto riguarda i premi ovviamente noi, io ma noi come eh, consiglieri non siamo al corrente di quello che è la somma perché è una roba che decidono loro perché c'è un'iscrizione che viene pagata e sulla base di quello poi, come è già stato detto nelle altre commissioni sport negli anni precedenti, in merito alla questione. Dopodiché, il, e quella è una cosa, è una cosa. Per cui io credo che bisognerebbe anche capire che non esiste solo quella forma di premio tra l'altro ci sono delle cose che, tecniche che io non, non, non, non gioco a voce non so neanche come definire ma al di là di questo loro devono acquistare non so, i, altri premi e ad esempio le medaglie obbligatoriamente devono essere in oro. non possono essere medaglie fatte di torno non per capirci ma devono essere tutte Fatte in oro e devono avere tutte una grammatura, no, quindi, voglio dire, e poi ci sono le pompe, c'è tutta una serie di cose. Ci sono i fiori per le donne che partecipano alle gare. Cioè quindi, voglio dire, e poi c'è tutta l'organizzazione che comprende anche la stampa dei manifesti e quant'altro, dove noi non riusciamo a coprire con, con i nostri finanziamenti. Quindi, credo che siccome ha ragione consigliere la terza l'anno scorso si è fatta una lunga mi scusi è eh, capogruppo Antonio la terza eh, se vi sono fatto richiamare sotto voce mi scusi la ringrazio per averlo ricordato comunque l'anno scorso c'è stata una, una discussione in commissione in merito a questa, a questa partita di e credo che anche la, le associazioni perché c'era L'anno scorso abbiamo eh, discusso sulla bociofera sense coppi, prima ancora della bociofila cambiata, ed erano un po' lo stesso problema. No? E alla fine la cosa era stata chiarita e risolta. Poi ovviamente io sono d'accordo che ognuno possono restare i dubbi e quindi di conseguenza eh, mantenerseni e farsene una ragione. Dopodiché io credo che non ci sia nessun problema da questo punto di vista, per cui condivido anche quello che è stato detto prima dal capogruppo Viganò no, anche perché quei premi che vengono dati credo che non arrivino a centinaia di euro, eh. però siccome non gioco mai a voce non so esattamente. Ma servono per coprire la benzina o altro perché molti di questi giocatori arrivano anche da fuori Napoli, dai comuni della regione. Quindi, è diciamo, una, una quota di rimborso che viene chiamato come premio ma è un rimborso ai, ai giocatori. Grazie. Allora, in base a quanto è emerso a questo breve dibattito chiediamo la votazione per parti separate dei punti presenti con la delibera in quanto. Riteniamo non soddisfacenti le risposte, non è una quantificazione delle spese precise che viene a fare in questa associazione per la bocciofila, per, sia per i premi che addirittura adesso sembra per le addirittura per forza in oro, perché sennò no non si possa fare i premi, sono delle risorse che potrebbero essere differentemente destinate a magari liberarci noi dal sostegno e dal costo, chiediamo la votazione per parti separate del, dell'iniziativa anche perché non mi sembra che quando ci sono iniziative di calcio rimborsiamo alle società la, la benzina che spendono per venire da altre parti non, non mi sembra che rimanga molto anche qui fanno pagare iscrizioni fanno pagare altre cose ci sono le altre recuperi di risorse non ci sembra comunque chiediamo la votazione per parti separate capodopola terza sì, eh, grazie presidente allora, noi come movimento 5 stelle eh, anche dopo le spiegazioni del capogruppo Piccano e del presidente Cucci, siamo dell'idea che finanziare l'attività diciamo questa iniziativa mh, questa iniziativa non dovrebbe essere finanziata, quella della Bocciofila anche perché poi è un po' strano questo rimborso spese è comunque un rimborso spese in denaro però soltanto chi vince il rimborso, gli altri possono andare cioè mi sembra sicuramente cioè, la bocciofila aiuta la socialità delle persone però perché mettere per forza di mezzo il denaro? se è una cosa imprescindibile il premio del denaro è un'attività che dal punto di vista sociale noi non dobbiamo favorire perché non è tanto lontano dalle slot machine <ride> Cerco di premio in denaro uno può fare un torneo, ma non vincere nulla, che è soltanto la medaglia ed è un conto. Altro è il premio in denaro, sono attività che noi, come Consiglio di Storia, non dovremmo assolutamente favorire. Quindi, dovremmo invitare la voce della a cambiare il torneo e a non mettere il premio in denaro. Grazie, Presidente Fucci. No, no, basta Abbiamo sempre fatto, perché. No, perché... È... Eh, ma non ci sono più soldi, scusate, sì, non posso arrivare a soldi... di ma c'è anche Santo, non è che non si possono arrivare i soldi che coloro che... Però è una, una, una, una relazione di teatro... sentire se non è a Io proporrei di portare tutti i giocatori dei tornei di bocce una psicologa, perché sennò si fanno prendere dalla Dalla ludopatia, sì. Perché è assurdo e inaccettabile paragonare il gioco delle bocce, il potere di bocce, a quello che sono le slot machine, al di là di quello che lei voglia intendere con il paragone, premio o non premio, chiaro, perché è un'offesa anche ai ragazzi giovani che si affacciano al gioco delle bocce, agli anziani che frequentano e fanno vivere le bocciofile e siccome non è da oggi che, eh, che funziona in questa maniera ma è secoli credo che non sia mai stato fatto nulla di illegale e credo che alla Bocciofi non tanto a me, perché a me la cosa mi pensa che a un certo punto di quello che lei ha detto prima rispetto alla Slot Machine, dovrebbe chiedere scusa a tutte le associazioni di bocce che esistono nella città di Milano e nel paese perché lei li ha paragonati in un modo scorretto perché non sono a quei livelli, lì nessuno si va a rovinare con lo stipendio o rovina la famiglia, si vende la casa per fare un torneo di voce, altra cosa è la ludopatia. Allora si abbia anche rispetto... In merito alle associazioni che operano nel sociale, che fanno vivere gli spazi, perché la di Italiani è all'interno di uno spazio comunale e credo che non temendo che tutte le associazioni, tutte, nessuna escluso, rispetto e non offese di questo tipo. Poi si può anche non essere d'accordo, e posso condividere con lei il di non essere d'accordo se finanziare o meno questa iniziativa, però almeno teniamo distinte quelle che sono veramente i luoghi che rovinano i rapporti sociali all'interno delle famiglie e tra le persone con quelli che invece fanno di queste attività onore alla, alla socializzazione. Dopodiché rispondo al Consigliere del Capogruppo Pergo che il fatto di predi mh, dover predisporre dei danni in oro non è una cosa che vuole la bocciofila Candiani perché la bocciofila Candiani se ha deciso di dare delle medaglie in oro ma tutte le bocciofile tutti i tornei di bocce devono premiare con medaglie in oro oro, oro non il, la fotocopia no? no, non se ne fa... allora vorrei però ricordare una cosa ricordare una cosa che, eh, che se ne facciano carico allora per favore vogliamo prendere e analizzare tutte le iniziative una per uno cosa si devono far carico cioè cerchiamo di essere un po' cerchiamo di stare con i piedi per terra ci sono delle cose che non dipendono da noi, perché se dipendesse da noi, nel senso che la bocciofila dice io questa voglio dare loro come medaglia, allora per cui io potrei essere d'accordo con lei, ma siccome sono dei vincoli che non dipendono dalla bocciofila, ma dai dei, dei regolamenti che non fa la bocciofila, io credo che non sia giusto dire ci se ne pensino, ci pensino loro a questa forma di premio. però se ne fanno carico comunque? No, non se cioè, se noi contribuiamo, contribuiamo a tutta la manifestazione, punto. Poi, io sono per andare in votazione su tutti gli interventi perché credo che sia tempo perso di studiare questa cosa già discussa, chiarita in ogni seduta di consiglio, qua, tutte le volte che c'è una delibera sulla, sulle bocciocche oggi è la verrà domani è la Serse Coppi, dopodomani la GDR e dopo domani chissà chi quale altra non c'ho prima tutte le volte che c'è la commissione si discute giustamente, si fanno le domande giustamente, si hanno le risposte giustamente si va in votazione però non è che figli anni torniamo alla allora, grazie capogruppo della terra Grazie, quindi chiedo scusa avete avermi unificato a tutte le bocciofile del mondo, a tutte le leopardie che esistono, però io non sto, non sto dicendo che il gioco delle bocce sia un gioco non sano. Non diventa un'iniziativa lodevole dal punto di vista sociale e finanziabile dal Consiglio di zona nel momento in cui prevede premi in denaro. Un conto è se le medaglie devono essere per forza loro, perfetto, i partecipanti aiutano ad integrare le quote per raggiungere la somma necessaria per comprare le medaglie loro. Beh, mi sta bene, ma che il premio debba essere in denaro è una cosa che per, magari personalmente è una mia ignoranza, ammetto anche una mia eventuale ignoranza, però non posso giustificarlo col fatto che si è sempre fatto così, anche come sto diciamo il rispettabile consigliere Codegoni. Si è sempre fatto così, però io continuo a non vederla una via giusta. Che, ripeto, la bocciotti da Tagliani faccia il torneo in bocce, ma che non preveda prego di Dopodiché non ho nulla da aggiungere, vedo che comunque non, neanche presentando un emendamento le cose cambieranno, io spero che quando si presenteranno di nuovo in Commissione ne riparleremo ancora, magari mi convincete che è giusto così, però io nel senso al momento non vedo via di per il fatto che si sia fatto, per il fatto che eh, è una bocciofila, non sto criminalizzando, non mi dispiace che voi... Uno voglia ovviamente strumentalizzare a proprio vantaggio il fatto che eh, io non voglio che si gioca o che sono dei diplomatici, assolutamente. Io voglio che si giochi a voce, ma non voglio che, non vorrei, non concedisco che il Consiglio di zona vada a finanziare attività che prendono prendi denaro. Tutto qui. Spero di aver capito. Consigliere Codedoni. io voglio dire, ti ho detto prima... Eh. Qui sono anni, non l'anno scorso, sono anni e anni che noi si fanno questi tornei di bocce in questa maniera. Così. E non so come mai andiamo quest'anno e vogliamo trovare un presente. E non ci sono più soldi, però qualcosa eh, non, so se non, non ci sono più soldi, però magari per altre cose, non lo so. E l'anno scorso. Eh, L'anno sì, scorso è l'anno scorso. Eh, l'anno scorso che quelli che adesso non sono d'accordo, l'anno scorso erano d'accordo. Grazie. Sì, Presidente Lucci, eh, l'anno scorso. Eh, eh, eh, Intanto scorso è ringrazio il capogruppo La Terza per la, eh, la correzione che ha fatto rispetto al primo intervento. E credo che nella collezione rispetto alla geopatia e altro abbia corretto il tiro in maniera più accettabile dal punto di vista della discussione della condivisione o meno. Però vorrei ricordare che nella richiesta che noi abbiamo analizzato sempre, anche quest'anno, le, noi ragioniamo su quella che è la proposta che ci viene protocollata e presentata in commissione. Non è che noi ragioniamo su quello che uno domani potrebbe fare eh? o che ci sta dietro la richiesta. Allora la richiesta dice gara individuale 128 partecipanti a PICD: con inizio e finale. Le finali alle ore 14. La richiesta di contributo di Euro 1400, ne abbiamo 800, per cui siamo alla metà circa a copertura parziale delle spese per la gestione e l'organizzazione della manifestazione la nostra associazione dichiara che nessun altro onere di altra natura verrà posto a carico del Comune di Milano settore sport e cultura fin d'ora per la vostra partecipazione e con l'occasione porgiamo i nostri più distinti di saluti. noi quando ci convochiamo in commissione ragioniamo su quello che è la richiesta su quello che è il la gara sociale, eh, di aggregazione, di coinvolgimento anche del pubblico spesso, cioè noi ragioniamo su quello. cioè non possiamo fare dei processi alle intenzioni che uno perché l'ha fatto una volta lo farà ancora. Cioè voglio dire, se ci fosse scritto nella relazione, cioè nella relazione scusatemi, ci fosse scritto nella richiesta protocollata, allora potremmo aprire tutti i ragionamenti e tutte le discussioni di questo mondo ma siccome così non è io credo che il nostro lavoro deve essere su quello che abbiamo scritto nero su bianco perché se no su tutte le iniziative dovremmo sempre fare dei pensieri di chi presenta, di chi cosa vuol fare di che cosa avrebbe in mente di che cosa ci nasconde di che ne uh, ci questo è il ragionamento per il quale io ho portato la richiesta in commissione L'abbiamo discusso, ho fatto la proposta come Presidenza, punto. Questo è il ragionamento. Dopodiché, io non posso dire quella intenzione di fare questo piuttosto che quell'altro. Sarebbe come avere una sfera di cristallo e sapere già cosa accadrà domani mattina, cosa che non è nelle mie facoltà. Grazie. grazie, Sì, io ringrazio il Presidente Tucci per la risposta, eh, però è ovvio che eh, adesso lo sappiamo, facciamo così, no? lo sapevamo già da un anno a questa parte, però adesso sappiamo che i torni di voce possono funzionare in questo modo, per cui ci prendiamo un impegno, io da primo, da mettere al primo punto la prossima volta che c'è una discussione sulle bocciofile. C'è cioè, da specificare che mh, diciamo, da chiederlo esplicitamente, perché in commissione alle prossime iniziative personalmente lo chiederò, perché se ci sono dei premi in denari è ovvio che io diciamo, avvalerò sempre questa posizione, per cui nel senso, non possiamo dire facciamo finta di nulla come se non lo sapessimo, cioè, noi anzi dovremmo sapere tutto delle iniziative. Però almeno per quello che sappiamo non chiudiamoci gli occhi, facciamo le scimmiette, non vedo, non parlo, non no. sento. Presidente Tucci, tre secondi, solo per dire che eh, in commissione o il consigliere è libero e ha il diritto di chiedere qualsiasi cosa. Gli verrà date le risposte, sarà soddisfatto, meno soddisfatto se ne farà una ragione, ce ne faremo tutti una ragione rispetto alle cose dopodiché io credo che nessuno vuol mettere la testa sotto la sabbia ripeto, eh, in commissione dagli anni che sono è venuto fuori solo l'anno scorso e quindi vuol dire che magari, non lo so io perché non sono tra gli organizzatori magari è stato fatto solo l'anno scorso e quindi stiamo parlando di aria fritta. per cui rimando sempre dell'avviso che noi dobbiamo se ragionare se su quello che ci sono grazie e se non ci sono altri interventi andrei in votazione mettiamo in votazione per parti separate presidente. Presidente, presidente che cosa mettiamo in votazione? Allora, dobbiamo votare per, per parti separate giusto? Non c'è nessun emendamento, quindi mettiamo in votazione la parte relativa alla bruciofila candiana. Stiamo votando l'iniziativa relativa, relativa alla bocciofila candiana chiudiamo la votazione. Presente nessuno, favorevoli 18, votare il 2, 61, approvato. Mettiamo in votazione l'iniziativa dell'amico Ciavi. Chiediamo la votazione. 24, 24 votare 0 a 0 approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Sì, abbiamo chiudiamo la votazione, presi 19, presi 19, presi 19, poi 2 voti contro 1, poi un po' di mettiamo in votazione le pigliate di servibilità chiudiamo la votazione 25, 25, 25, 0, 20, 0, 20. passiamo al punto 5 mozione relativa la chiusura di via semplicità la parola al primo firmatario Gabriele aprire avviare. grazie Presidente, il ringo e la presentare presentità e la dover letto Consigliere Esposito? Sì, grazie. Eh, volevo dire al collega Pianzi che eh, eh, noi non siamo favorevoli a votare la sua mozione per queste ragioni. Eh, Anzitutto è già capitato non solo in zona, ma in tutta la città che, che siero chiuse delle vie per fare dei lavori. I lavori si fanno per le necessità. Per realizzare gli accordi, quindi per garantire dei servizi, sono chiusi per mesi e mesi. Certo, i mitaggi ci sono e non si negano, però si sa, è per aspera ad astra. Eh, per quanto riguarda anche i singoli aspetti della mozione, ci eh, cerchiamo di fare delle osservazioni. Eh, in particolare, eh, per quanto riguarda i tempi, Beh, insomma è difficile fare delle richieste. Eh, dei tempi, se non si è in grado di dimostrare che i tempi predittivati siano esageratamente dilatati. Un approccio, approccio serio a nostra giudizia richiederebbe quantomeno una prova se si vuole convincere. Come anche una testata metropolitana in un per quanto riguarda altri aspetti, riteniamo che eh, ci cioè sono delle unità, per esempio quando si chiede la presenza costante della vigilanza urbana e in tanti interessati ai lavori, quando si riapre anche eh, durante diciamo, le fasi conclusive dei lavori, in questo servizio viene garantito. Inoltre, l'apertura la temporanea è problematica, sì che ci sarebbero delle perplessità in quel caso, perché eh, quando c'è un cantiere aperto e si. Eh, consente l'accesso al quartiere o al punto transito, beh, è una situazione pericolosa e sì che si possono verificare degli incidenti. Allora, per queste ragioni sinceramente eh, il gruppo del PD eh, non eh, voterà a favore di questa mozione, la respingerà, grazie. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Ha ah, sbagliato lì sono troppo lunghi facciamo la posizione presenta il medico quello che siete il dono di è Il di mozione se fanno 5 mesi non è stato eh, sono... ma peggio eh, no, passiamo lì eh. successivo no. mozione la relativa alla retta del partito di realità però alla al primo signore proponente, il consigliere Albiano lo permette anche questa anche se so che si dà l'intero, si è la mozione però sono passati anche sette mesi e si a cominciare a essere un po' stanchi di queste cose poi prendete la tua sollecitudine con parte comunale a fare questo lavoro sono interventi? della a forse la una tanto Passiamo al punto numero 7. Mozione relativa all'analisi di La parola dell'ultima tale consigliere Presidente Sini. Sì, grazie forse però ho visto l'importanza non un paleno da riempio, oggetto alla grafica di Diego Misasca. Premesso che anche quest'anno per le ferie estive molte sedi grafiche vengono chiuse per consentire la notazione fede del personale. Che la sede di Diego Misasca 173 è chiusa dal 1 luglio al 30 agosto, e che durante il resto dell'anno è comunque aperta solamente il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 col servizio rivolto alle persone residenti unicamente nel quartiere Bovisasca, appartenenti alle seguenti categorie, anziani oltre 60, disabili, donne incinte e mamme con bambini fino a 3 anni di età al seguito. Il territorio di apertura penalizza gli oltre 50.000 residenti nei quartieri di Afori, Luzzano e Comasina, Infatti, nell'ultimo anno i disagi della popolazione sono cresciuti a fronte della ridotta disponibilità del servizio anagrafico, che la sede di via Bartolucci 76, riaperta un anno fa, non è raggiungibile con facilità mediante i mezzi pubblici. Infatti, è il popolo della sede centrale di via Langa 12, servita dalla F3 fermata storia. che nell'ultimo anno, da quando si effettua l'orario ridotto due mattine alla settimana, con accesso ai suoi utenti deboli e residenti al quartiere Movisasca, gli effetti negativi del disservizio sono stati percepiti dalla popolazione dei quartieri limitrofi, Afro, Tussana e Tomasina, e inoltre anche i 30.000 abitanti di Quarto Giaro, che potevano usufruire del servizio in quanto anche loro primi anagrafici. Chi grafici. È la sede di Movisasca 173 è paricentrica rispetto ai quartieri di Afro, Tussana e Tomasina, ed era raggiungibile direttamente con la linea TN41 serve anche il vicino quartiere di Giaro, con un bacino complessivo di oltre 80.000 abitanti, chi la località è dotata di ampio parcheggio ed è in prossimità dell'ufficio postale e della farmacia, in una, una posizione strategica sul pre presidio del territorio. Che il quartiere di un oggi è sprovvisto di qualsiasi altro servizio pubblico, oltre alle scuole di allegato, e la magra che rappresenta l'unico presidio esistente dell'amministrazione comunale. Considerando che c'è giusta informazione che l'intenzione dell'amministrazione comunale di chiudere definitivamente la sede di Diebolitasca 173, chiede al signor Sindaco la conferma dell'intenzione di chiudere il servizio anagrafico decentrato presso la sede di Diebolitasca 173 da parte della sezione dei servizi civici. In caso affermativo chiede di cancellare immediatamente la previsione di chiusura definitiva della nacra della Diebolitasca e di valutare nel caso di una inderogabile riorganizzazione del servizio di non chiudere sedi grafiche periferiche come quelle di Dievo Bisasca, importanti per garantire un presidio dell'amministrazione comunale in periferia. Chiede di riaprire la sede di Dievo Bisasca a settembre, garantendo il più ampio orario di apertura possibile senza più limitazione di condizione sociale e fisica. Grazie. Grazie Presidente. Ma io sono d'accordissimo sul fatto che eh, i quartieri devono avere questo tipo di servizi proprio per, eh, per evitare di, di spostarsi da, una, da un quartiere all'altro. Mi chiedo però, eh, noi l'anno scorso.